Questo video è stato preparato per la scuola media però può essere utilizzato da chiunque è da guardare, mettere in pausa rivedere magari anzi meglio prima delle lezioni in aula Rispetto al libro di scuola è un approfondimento ma va comunque messo a confronto con il proprio libro di testo e si può trasformare, perché no, in mappa concettuale Abbiamo lasciato Giuseppe Garibaldi in partenza per l'America del Sud, imbarcatosi sotto falso nome a Marsiglia, quando alla fine del 1835 arriva a Rio de Janeiro, dominata dalla mole conica del pan di zucchero, non trova nessuno che lo attenda, sa però dove andare. È infatti conosciuto dagli italiani, almeno da quelli che si occupano di politica con i quali entra in contatto. Ma deve anche affrontare i problemi elementari dell'emigrato, primo fra tutti procurarsi di che vivere. Con un altro italiano acquista una garopera, cioè una barca destinata alla pesca del garope, un pesce del Brasile. Passano così lenti i mesi, gli affari vanno alla meno peggio. Garibaldi. Pensa continuamente a cosa succede in Italia, tanto che scrive a un amico «Di me ti dico solo che sono poco felice. Sono stanco, scrive ancora, di trascinare un'esistenza tanto inutile per la nostra terra. Sì, certo che siamo destinati a cose maggiori. L'amico preoccupato lo invita da lui a Montevideo, ma riceve una risposta di tutt'altro genere. Dopo poco tempo, Garibaldi non può partire e non gli può spiegare perché. Ti dirò soltanto, gli scrive ancora, se mi dispongo a una nuova esistenza. E per capire quale sia questa nuova esistenza, dobbiamo sapere qualcosa del paese che lo ospita. Il Brasile è stato una colonia del Portogallo, considerato però dagli stessi discendenti dei portoghesi, eh? una terra sempre più remota e lontana finché nel 1808 arriva il principe reggente giovanni in fuga da napoleone e dalle guerre europee napoleoniche Fa alcune riforme ma alla caduta di napoleone torna in portogallo torna in patria lasciando lì il principe ereditario pedro al quale consiglia di seguire desideri di indipendenza del paese, di non opporsi, tanto è vero che Pedro stesso nel 1822 proclama l'indipendenza del Brasile dal Portogallo, rimanendone re. Ma Pedro non riesce a dominare le spinte interne verso l'indipendenza, quelle di molte province brasiliane. Decide perciò di tornare casa in Portogallo, anche lui lasciando un reggente. Poco dopo copia in Brasile una rivolta, quella della provincia del Rio Grande do Sul, che chiede due cose, l'indipendenza e la repubblica. Tra i rivoltosi, anzi proprio tra i capi, ci sono degli italiani che vengono imprigionati, chiedono a Garibaldi di combattere per loro e in che modo? gli concedono la patente per fare la cosiddetta guerra di corsa. Che cos'è questa guerra di corsa? È in sostanza un permesso, una patente appunto, per fare il corsaro, cioè percorrere i mari, facendo in questo caso le navi da guerra o i mercantili del nemico del Brasile, per fare una preda di tutto ciò che contengono. Questo legittimamente, o almeno legittimamente secondo la neonata Repubblica del Rio Grande. Quindi Garibaldi diventa un corsaro, cattura le sue prime navi, fa le sue prede, ma di lì a qualche settimana si troverà a essere considerato semplicemente e drammaticamente un fuorilegge, un pirata. Non solo dal nemico dichiarato il Brasile, ma anche dall'Uruguay. Garibaldi viene cacciato, inseguito, deve fuggire con i suoi e decide a un certo punto di dirigersi verso l'estuario del Rio de la Plata. Qui però viene assalito e ferito e allora decide di dirigersi lungo il fiume Paranà fino a Santa Fe, distante più di 800 km, una meta irraggiungibile. E infatti si ferma a metà strada, in una cittadina dove viene operato, dove impara a parlare spagnolo, a cavalcare. Ma l'attesa e non far niente non sono cose che si addicono a lui, che a un certo punto decide di fuggire a cavallo. Ripreso, viene prima appeso per i polsi, poi messo in prigione, ma dopo due mesi è liberato e ancora non si sa bene perché. Si porta a Montevideo dove conduce una vita clandestina, è pur sempre un pirata ricercato dalla polizia, ma dove incontra anche Angelo Pesante, quel capitano con il quale ha cominciato a navigare tredici anni prima. Alla fine si mette in viaggio verso il rio Grande do Sul e comincia sicuramente a pensare a quanto crederà per tutta la vita e cioè che la guerra è la verdadera vita dell'ombra la Repubblica Rio Grandese, la riprende la Guerra di Corsa e dopo molti assalti, arrembaggi, inseguimenti e combattimenti e un grave naufragio, incontra Anita. Anna Ribeiro da Silva, Anigna, nata probabilmente nel 1821, è arrivata in Brasile con la famiglia Dalle Azzorre, un arcipelago in mezzo all'Atlantico che ancora oggi è del Portogallo. In Brasile tra i 15 e i 16 anni ha sposato un calzolaio. Non sono arrivati figli e non ne arriveranno. Perché quando conosce Garibaldi, il marito ha già lasciato la casa e il paese per raggiungere l'esercito imperiale. Lei invece seguirà Garibaldi nel 1839. Con lui partecipa alle battaglie contro l'esercito del Brasile viene anche catturata, si dà alla fuga, poi si riunisce a Garibaldi. Nel 1840, mentre gli scontri continuano, nasce il primo figlio chiamato Menotti, il ricordo del patriota modenese. Diventerà un valoroso soldato garibaldino e un deputato del Regno d'Italia, ma per il momento è un bambino e Anita deve dedicarsi alla cura della famiglia. La guerra tra il Brasile e la provincia ribelle continua. A questo punto Garibaldi chiede un congedo e arriva nella città di Montevideo con moglie e figlio. Si guadagna da vivere facendo il sensale mercantile o dando lezioni di matematica. Poi nel 1842 sposa Anita, ma vi ricordate? la guerra è la verdadera vita dell'ombre e quindi viene arruolato come colonnello nella marina uruguayana e si impegna in altre battaglie. Perciò sono ancora anni di guerra, di assedi, e per la famiglia sono anni di povertà. Anita vive con i figli che sono tre adesso Menotti, Rosa, Teresa in una casa dove il mobilio è al minimo e con la paga di Garibaldi che basta appena alla sopravvivenza. La guerra prosegue negli anni successivi, 1845, 1846, 47 e nel 1947 nasce Ricciotti, il quarto figlio. Anita si dedica alla famiglia, ma il pensiero di Garibaldi e all'Italia da dove arriva notizia delle prime brezze liberali le elezioni di Pio IX l'isolamento di Ferdinando di Napoli le prime ribellioni Garibaldi decide la partenza già nel 1848 a gennaio anche se effettivamente si partirà a marzo e anche Anita partirà per l'Italia con i bambini e le famiglie degli altri ufficiali italiani che hanno deciso di seguire Garibaldi durante i preparativi e la traversata quello che accade in Italia e in Europa è imprevisto ed entusiasmante, lo ricordiamo brevemente. La ribellione a Napoli, in gennaio, a Parigi, in febbraio, la concessione della Costituzione in Germania, la sollevazione di Venezia, e subito dopo di Milano, con le Cinque Giornate, la sollevazione dei Ducati e la prima guerra di indipendenza dichiarata dal re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia, che si trova al fianco gli altri stati italiani. Insomma, il vecchio mondo europeo, non solo l'Italia, è andato a fuoco. Garibaldi ha fretta di arrivare al fronte, come e con quali prospettive si vedrà.